allora ed eccoci qua l'orario è quello che è chi in vacanza dorme chi lavora ha altro da fare io devo mettermi la cintura e adesso ce ne andiamo dalla testa di ponte dello sbarco di Anzio alla testa di ponte dell'eterna lotta del bene contro il male, cioè il Parlamento. Ce ne andiamo in compagnia e <coughs> vorrei eh, in qualche modo eh, aiutare quelli che sono arrivati dopo e che quindi eh, sono rimasti un pochino indietro. Cioè vorrei aiutare tutti quei miei elettori che in realtà hanno votato per me, perché hanno votato per Matteo Salvini e per il programma della Lega, quindi diciamo così, eh, hanno votato me in quanto esponente della Lega, non in quanto persona e, e non c'è nulla di male in questo naturalmente, anzi, eh, ma non in quanto persona che da. Alcuni anni, diciamo um, ormai un decennio, perché i primi articoli su stampa, anche se nessuno li notò o comunque non ebbero diciamo, un risalto estremo, ormai risalgono al 2010, insomma. Ehm, non avendomi seguito per questo decennio, mh, così giustamente, legittimamente, non, non, non sanno quali sono le motivazioni del mio impegno politico, il discorso che ho cercato di fare per questi dieci anni e quindi anche eh, per certi versi il contributo che, che ho provato a portare, eh, che, sto, che sto portando con, con, con umiltà e con pazienza al partito che mi ha fatto l'onore e il piacere di accogliermi e in generale, diciamo così, il contributo che ho dato al dibattito. Ora, questa può sembrare una cosa teorica, ma eh, non lo è perché poi nella vita bisogna fare delle scelte, bisogna prendere delle decisioni che sono delle decisioni pratiche, per esempio voto sì, voto no, mi astengo, eh, eh, qual è la linea sul problema tale, qual è la linea sul problema talaltro le linee non possono essere estratte a sorte da un'urna eh, compresa l'urna delle consultazioni online le linee politiche magari se scaturiscono da una visione del mondo e da dei principi diciamo si fa meno fatica a trovarle si fa meno fatica a comunicarle e quindi a condividerle e si fa anche meno fatica ad applicarle quindi in qualche modo per eh, Aiutarvi a capire come penso io che debba essere eh, concepito l'impegno politico, in particolare quello di un fra molte virgolette intellettuale, eh, mi sento di ripercorrere molto brevemente questo percorso di dieci anni con voi, perché una volta, diciamo così, eh, ripercorso rapidamente questo spazio di tempo che che è pieno di tante cose, ma che riguardandolo così retrospettivamente sembra ieri, credo che sarà più facile eh, capirci quando ci parliamo, perché effettivamente noi ci parliamo, nel senso che in questo momento io sto parlando lo scambio è, è, è asincrono io vedo i vostri messaggi, i vostri cuoricini, ricambio i cuoricini, ricambio anche vaffanculo, ricambio tutto non c'è problema è un, è, non, non si può sempre essere d'accordo dobbiamo essere, dobbiamo essere molto sereni su questo io, io dico sempre che non si può dispiacere a tutti, io cerco di, di, di dispiacere al massimo numero di persone possibili ma non sempre ci riesco a qualcuno piaccio, purtroppo per quanto possa sembrare strano agli altri capita anche questo. In questo momento lo scambio è unilaterale, io parlo e voi forse ascoltate, ma per esempio sui social, come Twitter, che sono più interattivi, abbiamo uno scambio, poi molti di voi hanno, anche se per motivi misteriosi non lo usano, il mio numero di telefono e quindi, eh, diciamo così, eh, non capisco mh, il perché eh, di certi atteggiamenti controproducenti, ma di questo se capita poi ne parliamo ancora. Eh, quando è che io e... Simultaneamente Claudio Borghi, che all'epoca non conoscevo e che era estremamente distante da me sotto ogni profilo: il profilo professionale, perché lui lavorava nel mondo della finanza e io all'università, quindi lui faceva e io insegnavo. Il profilo politico, perché lui si riconosceva in uno schieramento conservatore, quindi all'epoca si riconosceva forse in Forza Italia, come io mi riconoscevo in uno schieramento progressista, quindi all'epoca mi riconoscevo forse nel PD. Quando è che ci siamo accorti che c'era qualcosa che non andava e abbiamo deciso di impegnarci, di dirlo agli altri, di provare a farlo capire? ma eh, non è difficile ve l'ho detto prima intorno al 2010 perché? perché nel 2010 emerse nel, nel dibattito sulla crisi che era iniziata ben due anni prima un anno e mezzo prima emerse nella crisi eh, il fatto che si stava per dare un giro di vite in Europa dal punto di vista tecnico Uh, questo giro di vite fu molto evidente e infatti qualche voce anche fra gli unionisti più uh, più integerrimi, integerrimi naturalmente nel loro sistema di valori, naturalmente nel mio ovviamente eh, la valutazione è eh, diciamo uguale e contraria, emisero dei segnali di allarme. Quale fu il punto di vista tecnico? Vi ricordate che in Europa c'è una regola del 3%, cioè il rapporto fra il deficit e il PIL e la crescita e il PIL non deve superare il, il, uh, il 3%. Vi ricordo che questa regola era stata violata dalla Germania nel 2004 e quindi era stata cambiata. L'argomento era sì, vabbè il 3%, però se uno fa le riforme può anche, andare alcun, può anche superarlo perché la Germania lo aveva superato per finanziare in deficit le sue riforme del mercato del lavoro. Che c'entra il mercato del lavoro col finanziamento in deficit? C'entra perché lo Stato aveva fiscalizzato gli oneri sociali e aveva quindi messo a carico della fiscalità generale una parte del prelevo contributivo per abbattere il famoso cuneo fiscale, un tema che eh, noi stiamo ancora discutendo, insomma, come sapete. Eh, quindi quella regola lì era stata indebolita dai tedeschi. Nel 2010 improvvisamente saltò fuori che eh, si irrigidiva e diventava, secondo loro, importante un'altra regola, quella del rapporto debito-PIL, cioè il, il debito di un pubblico di un paese rispetto al PIL, cioè al flusso di reddito derivante dalla produzione eh, di beni e servizi che in un paese ha luogo in un anno, non doveva eccedere il 60%, allora era chiaro che questa storia eh, penalizzava i paesi che stavano rientrando come noi da livelli di debito alti, ma che erano ancora lontani dall'obiettivo del 60%. Era chiaramente un'aggressione del nord al sud. Questo, se andate a cercare bene, lo dice anche il compianto padua schioppa, quello che con grande onestà e anche un po' di ingenuità, ci aveva già spiegato alla fine degli anni 90 che il, lo scopo di un programma di riforme, le riforme di cui tuttora si parla, eh, in Italia avrebbe dovuto essere quello di riavvicinare le persone alla durezza del vivere. Apro e chiudo una parentesi per dire che io tuttora non capisco perché in un mondo in cui comunque esiste un progresso tecnologico, Uh, comunque la qualità delle istituzioni relativamente migliora nel senso che per carità io uh, su, sull'ONU, sulla Nato, su tutta sta roba qui ho ovviamente una enorme serie di riserve però insomma rispetto al, all'uso della clava come strumento per risolvere le eh, controversie condominiali indubbiamente siamo in un contesto relativamente apparentemente illusoriamente più pacifico. Io, per esempio, ho fatto passare adesso uno davanti, invece di tagliargli la strada alla romana, come sarebbe stato, diciamo, nello stile, nello stile del, del popolo cui appartengo. Perché in un mondo in cui c'è progresso, d'accordo? Il progresso è il mito dei progressisti, no? Perché in un mondo in cui c'è progresso si dà per assodato che debbano essere fatte delle riforme per far star peggio la gente. Vabbè, però questo insomma, purtroppo Padua Schioppa non può rispondere a questa domanda eh, per motivi oggettivi, ma se potesse rispondere per motivi oggettivi sono pressoché certo che non risponderebbe per motivi soggettivi, perché chiaramente questo ci deve rinviare poi a un discorso che mettiamo avanti. Quando abbiamo visto che era in atto un'aggressione ai paesi che avevano ereditato un, dalla loro storia precedente un debito pubblico, che stavano rientrando ordinatamente perché noi eravamo arrivati da oltre il 120 a poco meno del 100% del rapporto debito PIL, chiaramente ci preoccupammo e quello che ci preoccupava era che questa attenzione per il debito pubblico, attenzione perché questo è il passaggio importante, e anche quello che vi farà capire come dovete votare. Questo è il passaggio importante e anche quello che vi farà capire come dovete votare. Questa attenzione per il debito pubblico arrivava in un momento in cui visibilmente la finanza pubblica non, dico non, era il problema, non era l'origine della crisi questo lo si poteva capire in tantissimi modi e eh, fin dall'inizio, eh, fin dal primo articolo del mio blog che era nel 2011, ma fin da altri articoli pubblicati nel 2010 su, che ne so, sul centro di Pescara per dire, o, o sul blog lì dei de, de fricchettone di Sbilanciamoci, cioè fin da allora li avevo, diciamo così, con molta umiltà messi in, in, in in evidenza, non è che ci volesse un gran genio il tema era molto semplice i paesi che erano saltati per aria per primi ed erano evidentemente vi ricorderete la Spagna, l'Irlanda avevano dei livelli di debito pubblico rispetto al PIL irrisori in alcuni casi in un range fra il 30 e il 40% d'accordo? quindi loro rispettavano integralmente i eh, parametri di Maastricht, non solo, ma la stessa Grecia che aveva un debito pubblico eh, eccedente e che aveva truccato con l'aiuto delle solite società di consulenza prestigiose, che sono una fucina di nostri governanti, i propri debiti pubblici, eh, i propri conti pubblici, perdonatemi, perfino la stessa Grecia aveva sì un livello di debito alto aveva sì un deficit superiore a quello che aveva dichiarato ma per quanto attiene il discorso del debito pubblico il debito pubblico che era alto era però rimasto assolutamente stabile o lieviamente declinante nell'ultimo decennio esattamente come quello dell'Italia che era sceso da sopra il 120 intorno al 95 eh, sotto al, a, a 100 intorno al 99 intorno al 2007 quindi se il debito pubblico era... Scusatemi, nel peggiore eh, dei casi eh, eh, stabile, d'accordo, non si capiva perché, eh, perché tutta questa attenzione sul debito pubblico, l'attenzione sul debito pubblico era ovviamente indirizzata in modo molto palese a creare un diversivo. Qual era il diversivo? Il diversivo era non portare l'attenzione sul vero problema, che era il debito privato. Per esempio, sempre guardando i conti della Grecia, chi mi seguiva all'epoca se li vide, sono tuttora visibili, quello che era più che raddoppiato era il debito privato. Che cos'è il debito privato? Sono i mutui che fanno le famiglie, sono i prestiti chiesti dalle imprese... Ehm, che cosa aveva favorito questa esplosione del debito privato mentre il debito pubblico era tutto sommato sotto controllo? Ma è molto semplice, l'euro. Come aveva fatto l'euro a favorire l'esplosione del debito privato? Cioè come aveva fatto l'euro a indurre le persone a indebitarsi, ma ancora una volta è molto semplice, determinando un calo del tasso di interesse che convergendo nei paesi del sud verso il livello dei paesi del nord si era trovato nei paesi del sud a essere troppo basso per quelle economie e quindi c'erano stati dei fenomeni di... Bolla immobiliare, cioè di gente che eh, trovando credito a buon mercato si indebitava per comprarsi la seconda o la terza casa in riva al mare. C'erano stati fenomeni di bolle immobiliare anche nel settore, per esempio, dell'edilizia industriale, il capannone: no? gente che siccome i soldi erano a buon mercato faceva un mutuo per il capannone, leasing per le macchine e con zero esperienza imprenditoriale andava a fare concorrenza a persone che invece erano in un determinato ramo di attività da decenni. Aveva maggiore competenza ma naturalmente la loro competenza la loro produttività non eh, era più sufficiente a fare da barriera all'entrata in un periodo in cui persone meno competenti e meno produttive si vedevano letteralmente regalare i soldi dalle banche e quindi vedete anche il legame fra eh, il calo eh, dei tassi di interesse, la moneta facile, la, la vera droga che è il credito facile Non come dicono gli imbecilli, ma proprio gli imbecilli, eh, la svalutazione Il credito facile è la droga dell'economia Il fatto che tu possa trovare soldi in banca quando diciamo così, non, magari non te li meriteresti per stringere sul concetto non è questa la situazione attuale, lo so benissimo, ma vi ricordate qual era la situazione 15 anni fa, prima che iniziasse la crisi, no? Era abbastanza simile a questa, questo ci dicono i dati, questo ci dicono i numeri, altrimenti il debito privato non sarebbe eh, assurdo a dei livelli che, eh, con, con grande rapidità che non ci si poteva aspettare mai raggiungesse. E naturalmente l'altro chiaro indicatore del fatto che si era in una crisi di debito privato e non pubblico era dato dal fatto che nel 2008, più esattamente poi nel 2009, perché lo shock Lehman arrivò nel 2008 su un sistema finanziario già fragilizzato dalla crisi dei mutui subprime americani, nel 2009 diciamo l'onda d'urto si propagò al sistema finanziario europeo. Eh, quello che non si voleva far vedere ragliando di debito pubblico e quindi ragliando di casta cricca corruzione questo è un passaggio che faccio dopo quello che non si voleva vedere ragliando di debito pubblico non si voleva eh, non si voleva eh, far vedere era questa eh, che era il fatto che questa esplosione di debito privato, cioè di prestiti, perché non ci può essere un debito se non c'è un credito, ogni debito è al tempo stesso un credito, qualcuno presta i soldi ed è creditore, qualcuno li prende ed è debitore, questa esplosione di prestiti facili causati da quella gigantesca distorsione del mercato che è stata e tuttora è, dobbiamo riconoscerlo perché è oggettivo l'unione monetaria, questa gigantesca che significa che bisogna metterci un rimedio, è inutile che nascondiamo la testa nella sabbia, d'accordo? perché poi eh, si resta scoperti da, da altre parti se si nasconde la testa nella sabbia. Eh, questa gigantesca distorsione del mercato aveva portato all'esplosione di una quantità di banche nel nord Europa. d'accordo? Forse non ve le ricordate, ma che ne so... Claudio per esempio lo ricorda sempre, l'Olanda aveva quattro banche, tre dovette nazionalizzarle, la SNS, la BN AMRO e la ING, se non ricordo male, non vorrei in Germania saltò per aria praticamente, praticamente tutto, la Germania spese oltre 250 miliardi per salvare le sue banche, banche, banche che sono istituzioni Magari in Germania no, <ride> nel senso che metà del, più di metà del sistema creditizio è in mano pubblica, ma comunque sono istituzioni private, il debito delle banche non è debito pubblico, i debiti dei cittadini a loro volta con le banche non sono debiti pubblici, sono debiti privati. La crisi era una crisi di finanza privata. Questo era quello che avremmo dovuto capire tutti per chiedere alla cosiddetta Europa, che è l'Unione Europea, di prendere i provvedimenti giusti, che non erano bastonare la Grecia o bastonare i pensionati italiani in nome del debito pubblico, sarebbero stati altri, per prendere i provvedimenti giusti per uscire dalla crisi e possibilmente per non rientrarci. Nulla di tutto questo è stato fatto. Si è perseguita la strada dell'austerità, che ha significato una cosa banale, in un periodo in cui il sistema finanziario era una crisi di debito privato, cioè famiglie e imprese non riuscivano a restituire i, credi, i debiti che erano stati dall'altro lato, dal lato delle banche, dei crediti erogati con troppa facilità, in un momento in cui erano in difficoltà, li si metteva ulteriormente in difficoltà tagliando i loro redditi o alzando le loro imposte. Cosa poteva andare storto? Tutto e infatti L'Europa, e solo l'Europa, ha avuto la cosiddetta Double Deep Recession, per dirla alla Wanagana. Cioè una recessione con due, con due picchi negativi. Eh, solo noi siamo stati così bravi da farci del male in questo modo, d'accordo? Perché? Perché c'era qualche imbecille, molti imbecilli, e qualche furbo, perché diciamo, voleva difendere le sue le sue rendite di, di posizione poi magari chiarisco anche questo punto perché mi rendo conto che molti sono appena arrivati e mi rendo conto che molti leggono i giornali cioè signori, nel 2020 ma come si fa a leggere i giornali nel 2020? vabbè comunque questo è un altro discorso eh, allora poi ve lo meritate quello che vi parla del karma, no? se voi lo finanziate ogni giorno eh, finanziate quelli che vi parlano del karma contenti voi dopo però non protestate perché sta roba qui si potrebbe estinguere pacificamente eh, nel giro di un paio di mesi sì, vabbè, d'accordo, è propaganda, la finanziano sì, d'accordo, sì, la finanziano alla fine i soldi finiscono per tutti allora ehm... In questo contesto in cui, in cui nessuno Stato era saltato tranne la Grecia e perfino la Grecia, che era messa così male per farla saltare, ci si sono messi veramente di grande impegno, non ripercorro tutte le tappe della crisi greca, sarebbe stato tranquillamente salvato. Mi continuano a chiamare perché purtroppo la gente non capisce che non, non è il momento. Ma insomma allora dicevo la Grecia sarebbe stata tranquillamente salvabile se ci fosse stata una volontà politica diversa da quella di dare una lezione d'accordo? di fare una Strafexpedition, la spedizione punitiva che è nello stile nell'amabile stile dei nostri, fratelli, dei nostri fratelli tedeschi per cui va il nostro, il nostro rispetto peraltro io qui sto attraversando la campagna in cui loro hanno lasciato circa 6-7 mila persone e altrettante circa gli americani che cercavano con i blindati di andare da Anzio verso, verso Roma ma trovavano i canali e quindi, sai, il blindato nel canale vabbè, non entro in questo, se no poi parliamo di altre cose mentre sarebbe stato così importante capire che cosa stava succedendo cioè che c'era un eh, problema di finanza privata causato da una gigantesca distorsione del mercato e che quindi eventualmente si doveva intervenire Regolando la finanza privata come poi si è fatto ma lo si è fatto poi ne parliamo e, e l'austerità cioè il taglio della spesa pubblica non c'entrava niente c'era una allegra compagnia di guitti che girava per il nostro paese raccontando questa storia che è la storia con cui inizio il, il mio secondo saggio l'Italia può farcela quello che trovate ancora in libreria perché l'editore non è ancora fallito ma ne glielo auguro assolutamente, però insomma dati i tempi, <ride> purtroppo la vita è dura per tutti ehm, cioè l'Italia può farcela il racconto che facevano queste persone era che noi eravamo in crisi per colpa del debito pubblico che c'era perché i politici, i politici, cioè a quel tempo io non ero un politico come ben sapete Ero solo allergico alle scemenze, cioè lo sono rimasto, cioè ho questa forma strana di allergia, mi vengono le bolle quando sento certe cretinate. Eh, I politici si erano magnati tutto con la corruzione. Quindi il problema era questa diade, composta da a politica e a corruzione, che si era magnata tutto. Come? Ma per esempio con gli appalti, no? Perché, dottor, sai, cioè, quelli una cosa che costa 10 euro, poi alla fine costa 30 euro perché non si sa, per esempio i banchi dell'azzolina, cioè tanto per dire, no? Ecco, ecco. Quei guitti lì facevano questo discorso. Il discorso è: siamo in una crisi di debito pubblico e te lo spiego dicendoti che, siccome c'è stata la corruzione, i politici hanno speso troppo. Questa analisi faceva un'immensa presa sulle persone, tuttora la fa, tuttora la fa, perché è chiaro che chi sta male, prima ancora di ragionare pragmaticamente su come risolvere il suo problema, se non è, diciamo così, uno spirito libero e forte, fa un'operazione elementare, che è trovare qualcuno cui dare la colpa. È un'operazione che il un suo valore psicologico per carità ce l'ha cioè, intanto serve a rinsaldare la propria autostima perché se la colpa è di un altro significa che tu tutto sommato vali più di quello che le tue attuali circostanze esistenziali ti indurrebbero a pensare cioè tutto sommato non sei un fallito stai male, la colpa è di un altro è del politico che si è magnato tutto no? molto semplice eh, il problema è il debito pubblico che è stato fatto perché c'è la corruzione e c'è la ah, politica questo era il racconto il racconto ovviamente non teneva, non, non, non teneva sotto nessun profilo né tecnico né politico non teneva sotto il profilo tecnico perché come vi ho detto i paesi più colpiti dalla crisi erano paesi che incluso il nostro avevano livelli di debito pubblico declinanti quando anche alti come il nostro nel momento in cui la crisi era esplosa ma non teneva anche per un altro problema eh, banale che so che è estremamente urticante per eh, molti di voi e anche per molti di noi, eh, per carità di Dio cioè fatto sta che la spesa pubblica eh, molti di voi lo sanno ma molti di voi non, non lo sanno non sono soldi gettati dentro un vulcano come, non so, in qualche cartone animato ambientato nelle Hawaii o in altri con simili posti dove si fanno sacrifici umani gettando giovani vergini nel cratere di un vulcano. Noi saremmo attrezzatissimi perché ne abbiamo almeno tre. Abbiamo l'Etna, il Vesuvio e Stromboli più o meno in attività. Quindi se diciamo, lo scopo della spesa pubblica fosse gettare soldi in un vulcano... Ehm, potremmo fare spesa pubblica di questo tipo la verità è che la spesa pubblica è in re ipsa reddito privato perché sono soldi che vanno in tasca a qualcuno l'imprenditore che giustamente si lamenta del fatto che non vengono pagate le sue forniture dallo Stato in tempi accettabili sta chiedendo che lo Stato faccia spesa pubblica la spesa pubblica per pagare lui e ha ragione però attenzione quello stesso imprenditore magari dovrebbe rendersi conto del fatto se gli viene detto se ne rende conto che eh, se la strada che porta dalla sua azienda al più importante diciamo tronco autostradale vicino è tutta buca, è perché non è stata fatta spesa pubblica per riparare quella strada. Dice sì, ma quello è investimento, è spesa pubblica buona, poi c'è la spesa pubblica cattiva, quella per pagare il personale. Parliamo del personale. Eh, voi vorreste avere una scuola che funziona bene avendo pochi insegnanti pagati male. Nei libri c'è scritto che la spesa per il capitale umano è importante, i miei colleghi a Wanagana si riempiono la bocca di human capital e tutte queste altre scemenze, ma poi però gli stessi colleghi a Wanagana quando vengono su Twitter a fare i fenomeni non si rendono conto che il capitale umano è la spesa per la formazione, è la spesa per gli stipendi degli insegnanti e non sanno perché nei modelli a Wanagana non c'è scritto che quella spesa per... Gli stipendi degli insegnanti è spesa per consumi collettivi, si chiama così come sono consumi collettivi gli stipendi de, delle forze dell'ordine, come sono consumi collettivi gli stipendi del personale sanitario. Allora, in tutto questo grande guazzabuglio, fondamentalmente quelli che parlavano del er debito pubblico a gas da cricca corruzione, a me fin dall'inizio, e lo sapete perché è nel blog sono apparsi come delle persone che in tutta evidenza volevano creare un diversivo per distogliere l'attenzione delle persone dalle vere cause della crisi che quindi evidentemente a loro stavano bene o che nella migliore delle ipotesi non erano in grado di interpretare quindi, come dire, non è detto che fossero necessariamente cattivi forse erano solo stupidi e in ogni caso erano inutili se non dannosi motivo per cui, come vi ricorderete, in un post di tantissimi anni fa, del 2012, intitolato Ortotterianatroccoli, li mandai serenamente a stendere, nel senso che la mia valutazione era molto semplice, cioè chi non fornisce nel 2012, cioè a quattro anni dall'inizio, una diagnosi corretta della eh, natura della crisi, non potrà aiutarci a uscire dalla crisi e forse lavora per quel sistema di forze economiche, politiche, sociali, che dalla crisi un vantaggio hanno tratto, perché attenzione, ricordiamoci sempre: non è che c'è la crisi, e come c'è lo tsunami, si porta via tutto, no, le crisi economiche sono momenti di redistribuzione del reddito, in cui alcuni di solito la maggioranza sta peggio, ma altri, di solito la minoranza, sta molto molto meglio. Quindi quando uno la crisi te la racconta eh, in modo visibilmente incoerente con i dati, perché ti parla di debito pubblico mentre il debito pubblico scende, non ti parla di debito privato, ti parla solo della politica, non ti parla del sistema finanziario, non entra nelle distorsioni finanziarie e nelle distorsioni di mercato causate dalle regole europee se non ogni tanto per fare una strizzatina d'occhio alle frange più estreme del movimento tu una domanda te la poni e io infatti una domanda me l'ero posta e mi ero anche dato una risposta subito. Nel frattempo poi le cose sono andate avanti, a un certo punto non è stato più possibile nascondere che c'erano problemi nel sistema bancario, però vi ricordo molto brevemente che eh, all'epoca dopo aver curato con oltre mille miliardi di soldi pubblici le banche del nord, si decise perché al nord c'era stata una specie di sollevazione popolare eh, i eh, contribuenti del nord si erano sentiti eh, danneggiati dal fatto che i soldi delle loro imposte, delle loro tasse erano andati a salvare le banche eh, avventate allora si era deciso che da lì in avanti chi fosse stato in crisi come istituto bancario si sarebbe dovuto rivalere sui soldi dei risparmiatori anziché sui soldi dei contribuenti. Una dicotomia ipocrita, stupida, dannosa, perché non esiste un risparmiatore che non sia anche un contribuente, non esiste un contribuente che non sia anche un, un risparmiatore. In questo modo nacque l'unione bancaria, in questo modo nacque il bail-in, in questo modo nacque quella cosa cui il PD contribuì e che il PD applaudì almeno fino a quando lo scandalo dei Banca Etruria, che era, diciamo così, si sarebbe potuto curare con 4 miliardi di soldi peraltro privati, neanche pubblici, ma ci venne impedito di farlo, non causò la morte di una persona e una massiccia distruzione di eh, valore eh, azionario del comparto bancario. Ora siamo ancora lì, vi potrei parlare a lungo, diffusamente, tecnicamente di tutte le degli ultimi snodi, per esempio del fatto che per l'ennesima volta si verifica un, il dato del, dei due pesi e due misure. Come vi ho raccontato, appena adesso, nella prima tornata della crisi, il Nord salvò le sue banche con i soldi pubblici e poi costrinse noi a salvarle a Salvare le nostre con i soldi privati, cioè con il bail-in, ovvero defraudando una serie di persone delle loro pensioni, dei loro, dei loro risparmi, pensioni nel senso soldi messi da parte per l'età della pensione, dei loro risparmi. Quindi loro, i loro risparmiatori, li avevano tutelati, i nostri dovevano essere aggrediti perché erano cambiate le regole. Adesso sta succedendo un'altra cosa. Vi ho detto che siamo in una crisi di debito privato, crisi di debito privato vuol dire che le banche hanno fatto crediti incauti e naturalmente questi crediti sono andati in sofferenza, vuol dire che eh, restitu la restituzione dei fondi è, è, è, procede a rilento, eh, o magari ci sono degli, degli incagli, delle rate non vengono pagate, o magari queste sono le sofferenze. Prima è stato imposto alle nostre banche di svendere questi crediti in sofferenza a delle società specializzate, insomma fondi più o meno a boltoio, dove un credito che magari valeva 100, ovvero il debitore doveva restituire 100, veniva venduto dalla banca alla società specializzata a 17 e la banca, diciamo così, e la società specializzata così la banca puliva il bilancio dal credito in sofferenza la società specializzata comprava 17 e poi con le buone o con le cattive riusciva a farsi dare dal debitore 34 per cui sostanzialmente faceva un guadagno del 100% questo è andato avanti per un po' e sta ancora andando avanti adesso siccome questo lavoro cioè il lavoro di pulizia dalle sofferenze bisognerebbe farlo al nord sta partendo la grande e bella idea che è giusta eh? per carità è giustissima in linea di principio di fare la bad bank cioè di creare una struttura pubblica che con soldi prevalentemente pubblici si compra i crediti marci delle banche del nord che ne hanno pure loro e li smaltisce con calma ovviamente dopo aver fissato un giusto prezzo se il credito viene realizzato dalla società specializzata a 30 non puoi costringere la banca a venderlo alla società specializzata a 17 significa che queste società fanno dei profitti illeciti quindi adesso che devono vendere i crediti le banche del nord, ci si pone il problema di quale possa essere il giusto prezzo, ci si pone il problema di farle acquistare da delle società che non siano dei fondi a voltoio ma siano delle società eh, di gestione degli attivi di natura pubblica che esistono anche in Italia ma che vengono molto limitate nel loro operato perché se no è aiuto di Stato se no, eh, ecco, allora. e quindi questo è un secondo caso di due, due, due pesi e due misure, no? Allora, vediamo i casi di due pesi e di misure. Primo caso, la regola del 3% vale per tutti, siamo tutti uguali, ma la Germania è più uguale degli altri perché quando la viola la regola cambia. Secondo caso... Il salvataggio delle banche con denaro pubblico lo può fare la Germania, ma quando deve farlo l'Italia purtroppo non può farlo perché le regole sono cambiate e quindi si fa il bail-in e un pensionato si impicca. Terzo caso, la gestione delle sofferenze bancarie. L'Italia deve farla facendo svendere in grande fretta crediti che potrebbero essere recuperati aspettando il passaggio della crisi, non dico integralmente, ma comunque senza grosse perdite patrimoniali. E si svende poi quando devono svendere... Le banche tedesche e francesi improvvisamente ci si accorge che il prezzo di cessione deve essere equo e magari si crea una bella società che se li acquista con soldi pubblici questi crediti. Quarto e ultimo caso, che non si è ancora verificato, ma si verificherà, è quello che noi adesso ci stiamo indebitando con il sure, con il mes perché i 5 Stelle hanno già votato perché si usi il MES con la risoluzione 100 del 29 luglio del 2020 in cui hanno impegnato il governo a usare tutti gli strumenti già disponibili e gli strumenti già disponibili come sapete sono il MES, il SURE che è stato chiesto questa settimana dal governo e i prestiti della BEI allora noi adesso eh, ci indebitiamo per finanziare la ripresa poi loro monetizzeranno gli investimenti per, il, per la ripresa economica nei loro paesi. Che vuol dire monetizzeranno? Vuol dire che si troverà un sistema diretto o indiretto di finanziamento da parte della banca centrale, cioè si stamperà moneta per finanziare gli investimenti che servono, mentre noi saremo sotto il peso di un debito che dovremo ripagare, perché non sarà un debito come quello pubblico che viene rinnovato, è un debito che ha una scadenza, tanto ti danno e tanto devi ridare senza, diciamo così, poter rinnovare il titolo che eh, diventa esigibile. Vi ho fatto quattro casi di eh, due pesi e due misure in cui corruzione, er politico, er costo da siringa, eh, tutte queste cazzate con cui eh, molti imbecilli, pochi furbi e tutti i giornali ci hanno, diciamo così, sminuzzato le gonadi da 30 anni a questa parte, non c'entrano nulla. Solo che quello che vi dico io sono quattro cose, tre, due già successe, una che sta succedendo e una che succederà verificabili che Dopo vengono ovviamente viste da tutti, prima vengono viste chissà perché solo da qualcuno, mentre a corruzione, a politica eh, c'è dappertutto, ma attenzione, altra cosa molto interessante, quando si parla di a corruzione si parla sempre dell'Italia e quando si parla di a politica si parla sempre dell'Italia e non si parla mai dei paesi dove invece la corruzione esiste come esiste dappertutto cioè questo sogno totalitario dell'uomo puro, capito? C è già successa sta cosa quelli diciamo un pochino più alfabetizzati si ricorderanno dei catari, no? ecco, allora eh, chi non è alfabetizzato si alfabetizza, va su google digita catari e vede che ci sono sempre state delle persone che hanno pensato che i problemi dell'umanità si risolvessero con la purezza, hanno sempre fatto una brutta fine, la faranno anche stavolta, prima la fanno meglio è, e l'umanità va avanti, diciamo così, depurandosi da queste scorie di ideologia demagogica e totalitaria, si depura regolarmente. Ecco. Siamo quindi arrivati, diciamo così, al, al vorrei ritornare da dove ero partito per fare poi due passi avanti vi ho spiegato qual è stato il motivo del mio, uh, del mio impegno in politica. Il motivo del mio impegno in politica, prima nel dibattito come intellettuale indipendente, che si rivolgeva prevalentemente al fronte progressista perché non aveva capito con chi stava parlando, vabbè, può capitare, ne faccio a menta. e poi con un partito conservatore, deriva dal fatto che mi sono spaventato spaventato quando ho capito che la crisi ci veniva raccontata in un modo totalmente diverso da come essa era. Perché la fonte del mio spavento chiaramente espressa in apertura del mio blog era che curando la gamba sana, che era paradossalmente la finanza pubblica, anziché quella malata, che era la finanza privata, avremmo aggravato il problema della finanza pubblica e della finanza privata, perché avremmo ucciso reddito e uccidendo reddito avremmo fatto esplodere il rapporto debito pil e avremmo anche fatto esplodere le sofferenze bancarie che erano il vero problema, anche se all'epoca nessuno ne parlava, ma io sì. Se vi andate a vedere il mio blog dall'inizio... Vedrete che nel post, nel primo post che si chiama Quaderat Demonstrandum, che credo che fosse il quarto o il quinto che ho scritto, e si era ancora a novembre del 2011, dicevo esattamente: sono già in crescita le sofferenze e ancora non abbiamo cominciato con l'austerità, testualmente. Quindi io sapevo che l'austerità avrebbe fatto esplodere le sofferenze perché avrebbe messo famiglie e imprese in condizioni di non ripagare i loro. Eh, debiti con il sistema finanziario gli altri adesso lo dicono tutti sono tutti bravi eh, per carità io voglio bene a tutti l'importante è che non si dicano cazzate conta un pochino anche però il periodo in cui non le si dicono in quel periodo lì in cui io dicevo questo c'erano questi quattro sciamannati senza arte né parte che casta gricca corruzione eh, a corpedà politica a scatolettate donno questo quest'altro allora c'è cioè quello che vorrei dire è che quello che ha reso socialmente eh, accettabile e eh, in qualche modo anche intellettualmente presentabile l'austerità di Monti è stata proprio la retorica anticasta dei 5 Stelle che sono stati la spalla ideale per i macellai dell'austerità perché sono quelli che hanno fatto credere al popolo minuto, che ha giustamente i fatti suoi da fare perché deve campare una famiglia in un momento in cui il mondo è in crisi, ha fatto credere che la soluzione fosse facile. Mettere al muro i politici che fanno le spese pubbliche cattive d'accordo? senza capire che la spesa pubblica cattiva erano loro, era il popolo minuto, era il sistema sanitario, era la scuola dei figli, anche io ho fatto l'errore di pensare che la scuola fosse un'istituzione nella quale, cu, come ai miei tempi, un, un figlio poteva tutto sommato essere, a cioè, cui potevi affidare un figlio, oggi non lo è più, oggi non lo è più, la scuola pubblica non è più un posto, un'istituzione un in cui tu puoi affidare un figlio, devi stare attento, devi avere mille occhi, ma la colpa non è di chi ci lavora come categoria sociale, non è degli insegnanti certo, ci sarà l'insegnante che funziona e quello che non funziona la colpa è di precise scelte politiche di distruzione di un sistema stesso discorso vale per il sistema sanitario nazionale, ragazzi gli ospedali sono sempre stati dei posti pericolosi, perché? Perché ci va la gente malata e le malattie si trasmettono, d'accordo? Non solo il covid, tante altre vogliamo parlare dello stafilococco, vogliamo parlare dello pseudomonas, ma pa parliamo Lasciamo parlare gli esperti, che di medicina ce ne sono fin troppi e, diciamo così, mh, ci fanno divertire. Ecco, ora, che, ora che i comici non fanno più ridere, non faccio nomi, per fortuna sono arrivati i virologi no? o gli, gli infetti... i, i qualcosologi, no? anche perché lì noi che abbiamo vissuto un dibattito, noi che siamo stati un dibattito, noi che abbiamo posto in una prospettiva di analisi epistemologica, cioè di dottrina della scienza, quello che stava succedendo. Noi che ci siamo posti il problema di non far curare una carie da un cardiologo e di non far... Eh, eh, trapiantare una, una mitralica a un dentista, noi che ci siamo posti questi problemi, noi che abbiamo disconosciuto a, a, a, ai microeconomisti che sono fondamentalmente dei matematici falliti, agli aziendalisti che sono quelli che una volta si chiamavano ragionieri e era una nobile arte che è nata in Italia, abbiamo disconosciuto a queste persone il diritto di parlare di cose di cui non capiscono una mazza come la macroeconomia, adesso vediamo che arriva uno che magari fa appunto il dentista e ti parla di come si diffonde un virus che peraltro pochi mi sembra di capire conoscano appieno. Vabbè, però sono tutte, cose, sono tutte cose che abbiamo già visto. Vorrei tornare sul punto fondamentale che va capito, va capito. Senza la narrazione di 5 Stelle Monti avrebbe avuto la vita molto più difficile. Questo va capito. È inutile poi il baccaglio in aula, tutte queste cose che voi, che ancora non avete capito, perché molti non hanno capito, vorreste che noi facessimo il teatro ad uso dei poveracci in aula, invece del lavoro, del lavoro in aula, ma nel lavoro anche in commissione, ma del lavoro anche nelle anticamere e il lavoro anche nei corridoi, di cui non vi dobbiamo parlare, d'accordo? Eh, senza la narrazione fallace deliberatamente fallace dei 5 stelle il lavoro dei macellai dell'austerità sarebbe stato molto più difficile perché torno a dire una parte di elettorato quella, quella più eh, esasperata dalle conseguenze economiche della crisi quella ci sta, va detto meno attrezzata culturalmente non avrebbe concentrato il proprio odio sociale sul politico ricco eh, che fa gli sprechi, ma si sarebbe posta invece una serie di domande su corrette, eh, non demagogiche e bancario cattivo, ma diciamo di sistema, sull'organizzazione delle regole economiche europee e sul eh, e sulla situazione in particolare della, della, finanza, della finanza privata, capendo tutta una serie di cose, capendo che quando eh, ti offrono qualsiasi bene di consumo con la formula eh, 24 co-moderate annuali a partire dall'anno prossimo, evidentemente c'è qualche cosa che non va e capendo che il tema del vivere al di sopra dei propri mezzi che viene imputato allo Stato è invece un tema non infondato ma che va, come dicono quelli fighi, declinato correttamente che cosa ci ha fatto vivere alcuni di noi perché io per esempio uno schermo al plasma non me lo sono mai comprato perché non, non ho questa dimensione pornografica dello sport, lo sport per esempio preferisco farlo che guardarlo, quindi non ho avuto bisogno dello schermone, vabbè fatto mio, eh, chi ha vissuto al di sopra dei propri mezzi, chi grazie ai bassi tassi, grande successo dell'euro, è stato messo in condizione di... Eh, drogare il proprio bilancio familiare con il credito a buon mercato salvo poi trovarsi a fare una vita a rate come la definisce Gianluigi Paragone cui va sempre la nostra eh, simpatia e allora eh, sono allora, a questo punto adesso arrivano i, i, i, i matti di twitter che sono di diverse categorie che devo dirlo io guardo con affetto, guardo con simpatia, eh, Twitter è come il maiale, cioè non, non, non, non si butta niente, ogni giorno su Twitter trovo la segnalazione di qualche articolo interessante o che non conoscevo e magari riesco a dare anche io delle segnalazioni che voi non, non avevate, però onestamente uno dopo dieci anni che si impegna si aspetterebbe anche... Una, un tasso diciamo così di buonsenso ecco cioè sinceramente la presenza di persone di buon senso su Twitter è abbastanza vicina al, al, al numero devastante di morti per Covid o col Covid in Italia in questi giorni ecco e, e questo questo qualche volta questo qualche volta un po' frustrante allora, la prima cosa da dire ai, al al ai matti di Twitter, per esempio, è che io non sto dicendo che c'è un grande complotto mondiale dove eh, c'è un burattinaio che fa dire delle scemenze a quattro scappati di casa perché poi un killer con fredda determinazione uccida la spesa sociale. Cioè, Non è così, non c'è una regia. Non, non, non funziona in questo modo, leggetevelo Guerra e Pace, Dio Santo, cercate di capire come funziona il mondo. Il mondo funziona come in Guerra e Pace, non, non vi va di leggere, siete diversamente alfabetizzati, i libri grandi vi spaventano, ascoltatevi Alessandro Barbero sulle guerre napoleoniche, sono tre eh lezioni, una delle quali tutta concentrata su cose che i miei lettori già sanno, perché sono dieci anni che gli faccio due palle così con Tolstoi, quindi una delle cose che più mi hanno colpito nell'avvicinarmi al lavoro di divulgazione di questo studioso e che mi ha fatto pensare che tutto sommato esiste una meta-intelligenza, diciamo così, universale e che anche lui utilizza Tolstoi come paradigma di che cosa è la lotta la guerra, la battaglia, la lotta anche politica eh, non sto dicendo quindi che esista una regia ma, ma è un dato di fatto, è un dato oggettivo che il racconto del casta Cricca corruzione è un ingrediente delle rivoluzioni colorate dei cambi di regime in tutto il mondo eh, ogni giorno da qualche parte nel mondo una popolazione si sveglia e all'unisono si accorge che c'è la, co la corruzione e eh, singolarmente da tutte le parti del paese, senza essere naturalmente coordinati da alcuno in modo del tutto spontaneo, le persone scendono in piazza perché ha corruzione. Ma a voi un dubbio, non vi viene atteso che la corruzione è ovunque, ma a voi lo sapete come è andato l'ultimo scandalo in Germania, quello di Wirecard, adesso non entro nei dettagli tecnici anche qui, voglio farvi capire un dettaglio politico. Questo scandalo venne in qualche modo adombrato da due giornalisti del Financial Times, due anni fa ormai, un anno e mezzo fa, va bene? che eh, misero in evidenza che insomma, quella società aveva dei numeri che insomma, non, non, non stavano insieme. La risposta della Consob tedesca fu denunciare i due giornalisti. La Consob tedesca si chiama Bafin ed è un'autorità non indipendente, nel senso che dipende dal Ministero delle Finanze tedesco. Voi ce la vedete in Italia una cosa di questo tipo? Cioè il fatto che arriva il giornalista inglese o tedesco di turno, parla male di un'attività economica italiana e l'autorità di vigilanza interessa la magistratura a proposito di chi denuncia e non a proposito del non è così, cioè capito il livello di mafiosità intrinseca del sistema di quelli che a noi vengono raccontati come incorrotti? Questo è successo, Lo ha anche raccontato il giornalista che è stato vittima di questa inchiesta, autore dell'inchiesta su Wirecard e vittima dell'inchiesta di promossa da Buffin. lo ha raccontato in modo molto spigliato, ho condiviso con voi il video, non è che ve le tengo nascoste queste cose, no? Allora noi possiamo continuare a farci raccontare che il problema sui politici a casa, a a corruzione, quando abbiamo di fronte a noi dei problemi oggettivi di sistema, di struttura, quando dovremmo ripensare profondamente, eh, dovremmo ripensare profondamente la, la struttura e la regolamentazione del nostro sistema finanziario, quando dovremmo evitare, evitare di per l'ennesima volta applicare a noi con rigidità delle regole che gli altri già sono pronti a cambiare o di utilizzare noi con avventatezza degli strumenti finanziari che gli altri non stanno utilizzando perché non vogliono diventare schiavi di un certo tipo di debito. Ecco, mentre i temi sono questi, quelli che vi hanno raccontato che il problema signora mia è che si sono bagnati tutto, la politica, la corruzione, il debito pubblico, quelli votano la risoluzione 100, con cui impegnano il Governo a utilizzare anche il MES. E allora scusate, eh, io vi aiuto a unire i puntini, e questi puntini sono tutti documentabili per tabulas. Andatevi a vedere il resoconto di seduta del 29 luglio, vi cercate nell'allegato A la risoluzione 100 e vi andate a vedere il passaggio dove eh, il simpatico Perilli, eh, insieme agli altri, perché le risoluzioni le firmano di capigruppo, eh, chiede al governo di utilizzare qualsiasi strumento, sono partiti coscienti, loro il MES l'hanno già votato, lo hanno già votato, me ne sono accorto io, ma guardate, no. È una cosa talmente plateale che se ne sono, sono accorti perfino gli operatori informativi. E infatti, la notizia è uscita sui giornali, però ha fatto diciamo, un blip, cioè tipo il segnale di una pulsar, durato un nanosecondo. E ovviamente, poi è scomparsa perché questa notizia dà fastidio a, al potere. Chi ha il potere? Il potere è quello che vi vuole ricondannare all'austerità e il potere sono i giullari che in un modo o in un altro lavorano per rendervi accettabile questa scelta politica che è sbagliata. È una scelta di distribuzione del reddito, di concentrazione del reddito, è una scelta di taglio dei redditi bassi e di aumento dei redditi alti e poi vengono a fare la morale a noi perché desidereremmo un sistema fiscale più semplice, perché desidereremmo un sistema eh, la famosa flat tax che arricchisce i ricchi, secondo loro impoverisce i poveri, beh, siccome loro sono più bravi di noi, no? Tutti, anche i giullari, e noi siamo meno bravi di loro, per quanto noi possiamo essere perfidi a voler arricchire il ricco, mai riusciremo a farlo come lo hanno fatto loro in 30 anni da, da, da, da Maastricht in poi, no? Parliamoci chiaro, ma ci stiamo prendendo in giro. Ecco, volevo dirvi volevo dirvi questo, quindi in tutto questo eh, è, diciamo così, in, in, in, in, in, in, andando a stringere, per, per chiudere, che abbiamo passato sufficiente tempo insieme, eh, questo è il racconto del perché sono entrato nel dibattito e del perché sono entrato in politica, per sconfiggere la menzogna che dal punto di vista diciamo teologico è il diavolo e dal punto di vista politico sono gli scappati di casa di de... politica. Ah, uh, io sono entrato in politica per fare questo e sto facendo questo qui poi ci sarebbe da fare diciamo così un ulteriore ragionamento cioè su capire quale sistema politico vi sta proponendo chi per anni vi ha riempito le orecchie di un'analisi economica sbagliata perché un'analisi economica tu non è che la estrai a caso da un'urna se sei fortunato come bagnai tiri fuori quella giusta se sei un po' sfigato come certi personaggi in cerca di elettore eh, tiri fuori quella sbagliata e poi va così no la scelta Fondere un'analisi economica radicalmente sistematicamente sbagliata in una direzione è ovviamente una scelta politica che rientra in un certo quadro e il quadro è quello sostanzialmente di esautorazione della sovranità popolare per sostituirla con la sovranità economica del grande capitale finanziario del grande capitale in generale ma di questo parliamo un'altra volta perché come si realizza questo scopo si realizza in tanti modi che ovviamente ancora una volta vengono venduti all'elettorato più sguarnito dal punto di vista diciamo così critico come una grande opera moralizzatrice eccetera eccetera e che poi però eh, invariantemente si ritorcono contro gli stessi fessi che credendo alle sirene degli scappati di casa vanno invariabilmente sugli scogli della distruzione della loro esistenza, che è la distruzione della scuola, la distruzione della sanità, la distruzione delle infrastrutture, la distruzione del lavoro, eccetera, eccetera, eccetera. E qui adesso vorrei fare una rapida chiosa perché siamo praticamente arrivati, ed è questa. comincio a provare un certo disagio eh, di fronte ad alcuni atteggiamenti. Ieri questo disagio l'ho espresso Claudio su Twitter, oggi ve lo riesprimo io qui. Mm, se... Eh, eh, una lista civica vicina al mio partito nell'importante eh, comune di eh, non so cosa di sotto uh, dice che ne so si fa vedere si mette la mascherina eh, parla di malattie esantematiche in modo a voi sgradito uh, parla di uh, messa in modo uh, uh, altresì um, a voi sgradito uh, peraltro voi pensate di sapere di che si tratta ma poi quando ci vediamo vi interrogo perché cioè a un certo punto certi atteggiamenti massimalisti e giacobini sarebbero giustificati nella misura in cui si fosse veramente capito qual è la posta in gioco e secondo me in molti casi, ve lo dico con grande affetto, questa posta non vi è del tutto chiara, è colpa anche nostra che non facciamo abbastanza lavoro di mediazione culturale, comunque se una figura politica totalmente irrilevante dal punto di vista dell'espressione della linea politica del partito, per quanto importante nel territorio, per le sue virtù di amministratore per il ruolo che svolge, ma dal punto di vista della definizione della linea politica del partito totalmente irrilevante, fa una dichiarazione che poi non sta bene, improvvisamente nel bicchiere d'acqua o di letame di Twitter si scatena un tornado e anche persone intelligenti con una G sola, agli intelligenti con due G, ho già rinunciato, lutto elaborato, eh, fomentano la grande sollevazione del popolo, dei soci al contro, il tradimento degli ideali. Vabbè. Se invece uno di passaggio come Matteo Salvini dice che, diciamo così, per quanto sia, forse nella Lega la linea la da, da lui, non lo so, io... Diciamo che nel dubbio, se io devo sapere qual è la nostra linea su un tema, magari mi permetto di mandare un Whatsapp a lui, non faccio una telefonata all'assessore di un comune con meno di 3.000 abitanti che non conosco, come lui non conosce me e che non ha nessun titolo per dettare la linea, pur essendo un ottimo amministratore di un comune dove comunque vivono... 2.999 persone che comunque è tanta roba, siamo capiti? ecco, se però Matteo Salvini fa delle dichiarazioni in un certo senso il supporto dei social non c'è mai quindi cari amici dei social, io vi devo dare una notizia che è triste ma è anche lieta, voi non esistete perché a questo punto è del tutto evidente che siete dei bot, giusto? Perché se voi andate con un'attenzione ossessiva a eh, scrutinare ogni singola dichiarazione di un eletto locale nelle pieghe infinite delle articolazioni territoriali e amministrative dello Stato italiano per cercare con l'attenzione del feticista ma anche se vogliamo non so, del naturalista del, de, della persona che entra nei dettagli con questa acrimonia con questa cribia, con questa credine, andare a cercare la parola che vi consenta di vomitare la vostra biluccia sui social e poi quando parla il leader politico muti allora è chiaro che diciamo vi manda qualcuno. Chi vi manda non lo so. Probabilmente siete anche voi oggettivamente un pezzo di quel simpatico progetto che ci vuole far sim stare simpatica l'austerità. Un modo per farcela stare simpatica è diciamo così, delegittimare chi in qualche modo ha portato una visione diversa nel dibattito. E voi state facendo questo gioco. Lo state facendo. Beh, comunque, vi do una buona notizia. Twitter. Conta molto poco e quindi così poco contate voi. Il fastidio che date è tanto, l'utilità che arrecate è poca e quindi diventate automaticamente irrilevanti. Uno vi blocca e i colleghi politici giustamente non vi ascoltano. Ho già spiegato questa cosa. Ho già spiegato questa cosa. Vi condannate a un vicolo cieco politico dietro l'altro e non aiutate chi sta cercando di aiutarvi ad affermare nei principi di libertà come per esempio sto facendo io o come sta facendo su, per altri versi eh. Claudio e come stiamo facendo tutti noi allora qui in questo momento esiste in Italia un problema gigantesco, gigantesco di ricambio della classe dirigente. Esiste perché attraverso i decenni si sono stratificate nelle pubbliche amministrazioni e si sono incrostate in queste pubbliche amministrazioni una serie di posizioni la cui unica ragione d'essere è la fedeltà a un progetto che ha le criticità che vi ho eh, esposto, quello europeo, ve ne ho esposte alcune. Uh, non c'è nulla di male a pensarla in un modo anziché in un altro, ma eh, in un momento in cui questo progetto lo dicono tutti, lo dice il Financial Times, lo dice il Washington Post, lo dice il New York Times, lo dice Bloomberg, deve essere ripensato profondamente, avere degli ascari invece che dei negoziatori ovviamente non aiuta nel senso che chi è totalmente subalterno rispetto a, a, alle potenze coloniali non è che poi va lì e contratta condizioni migliori no? e infatti i risultati si vedono come forse avrete notato come forse avrete notato noi stiamo cercando di fare un lavoro per valorizzare il vostro contributo, io per esempio sono molto contento di fare uno dei miei primi interventi in campagna elettorale per sostenere Luca Fantuzzi che ho conosciuto, che ho conosciuto su Twitter, che è un membro della community, così come sono stato contento di vedere l'impegno di Marcello Capucciati, così come potrebbero esserci altri, altri impegni. E altre, e, altre, e, e altre forme di coinvolgimento e altre. però purtroppo, io ve lo devo dire diciamo così eh, state rendendo il lavoro di selezione di una nuova classe dirigente mh, più facile ma per il motivo sbagliato cioè non per l'abbondanza dell'offerta in una comunità di persone che, che mi seguivano e che quindi pensavo avessero capito qualcosa non dell'economia, non della politica ma di come si sta al mondo di come si sta al mondo cioè io devo vedere un bambinone che viene da me a dirmi siamo in guerra non fate abbastanza bene in guerra sai che c'è? in guerra ci sono gli eserciti, gli eserciti sai come funzionano? ci sono i generali i colonnelli, i capitani i tenenti, i sergenti i caporali ho saltato ovviamente alcuni gradi e la truppa tu che sei, un generale? Bene, allora, porta le tue divisioni al diavolo insieme con te e non rompermi le scatole raccontandomi le cose che io so. Ecco, decine e decine di persone che hanno il mio numero di telefono e avevano la mia confidenza ogni giorno si bruciano su Twitter con degli atteggiamenti da eh, diciamo, ultime donne isteriche anziché aiutare me a capire cosa sta succedendo me e tutti noi segnalando con la dovuta attenzione le cose che non vanno e aiutare gli altri anche a capire come comportarsi io non so più come dirvelo i social sono un ambiente pericoloso cioè voi pensate che quello che l'altro giorno ha parlato di karma l'ha fatto così per intimo gaudio spontaneamente quelli vi vengono a provocare deliberatamente, deliberatamente, e poi dopo vanno a piangere dai giudici, che ovviamente sono quelli di tizio ha ragione ma dobbiamo attaccarlo. Cioè, che è una guerra, lo so meglio di voi, il vero problema è che certi atteggiamenti mi fanno capire che io, Claudio, tutti gli altri del mio partito che vorrebbero coinvolgere forze nuove, si trovano nel mondo dei social, perché nel mondo vero la cosa è diversa, di fronte a delle dinamiche che voi magari neanche vorreste alimentare, venite presi per ingenuità, ma che vi escludono totalmente da qualsiasi rilevanza, da qualsiasi possibilità di coinvolgimento. E a me dispiace, perché molti di voi, li conosco personalmente, conosco il vostro valore, però ci vuole la disciplina, ci vuole la tenacia, ci vuole diciamo, la buona educazione che consiste nel, nel saper stare al posto proprio e consiste nel non urtare eh, gratuitamente la sensibilità altrui. Ci sta l'attacco, ci sta la critica. Anzi, la polemica politica, anche dal punto di vista giudiziario, ha dei margini eh, di, di, di, di, di azione molto più ampi, il criterio della continenza è molto attenuato, eccetera, eccetera. Insomma, tutto questo sono tutte cose che si sanno. Però, Dio Santo, ma ci tenere proprio così tanto a passare per dei fessi, quando passare per delle persone intelligenti non sarebbe così difficile, anche perché si basa su una regola molto semplice: nel dubbio, taci. Lo faccio io lo faccio io che ho creato questo dibattito perché prima non c'era ne ho creato le parole eh, ho scritto i testi che lo hanno alimentato l'ho portato nelle sedi scientifiche perché non volete farlo ogni tanto anche voi tutto qui, vabbè, ve lo dico con una certa amarezza comunque non importa quanti saremo, saremo pochi ma rimarranno solo uh, quelli buoni e adesso torno su Twitter dove sarà tutto un hai tradito, dove devi dimetterti per far dimettere il governo e altre scemezze di questo tipo allora cari, sta a voi vedere il bene e il male secondo il vostro criterio di giudizio io mi sono permesso di esporvi il mio vi ho dato una chiave di lettura della funzione che certi movimenti politici hanno svolto vi ho dato anche una chiave di lettura su come sarebbe opportuno che ci si comportasse se si ritiene di star combattendo una battaglia dalla stessa parte e siccome nel frattempo sono arrivato nella capitale dove devo sostituire una collega in commissione, al primo semaforo rosso vi, vi concederò <coughs> allegramente... Da voi e vi lascio al vostro lavoro, alle vostre vacanze, alle vostre, alle vostre eh, riflessioni. Nessuno vi ha mai raccontato che sarebbe stata una cosa facile. Se ci avete voluto credere, io non vi critico perché ognuno di noi ha bisogno, me compreso, ogni singolo cazzo di giorno, di eh, avere delle motivazioni per andare avanti e per arrivare al giorno dopo, ma se noi guardiamo indietro alla storia dobbiamo renderci conto che la transizione verso una nuova fase non potrà avvenire in un giorno e soprattutto non potrà avvenire andando a sclerare esteticamente su Twitter, potrà avvenire solo se ci si impegna a capire le cose, io oggi ho provato a fare il mio per aiutarvi a capire qual è la funzione di certi movimenti politici e quindi perché dobbiamo in ogni modo opporre a loro un risoluto e fermo no.